La parola orientamento, il verbo orientarsi, significa letteralmente trovare l'oriente. E oriente è una parola che viene dal latino, dal latino orior. Il latino orior significa nascere. Così possiamo dire che la parola oriente indica il punto nel quale noi possiamo vedere alzarsi, nascere appunto il sole questo è un punto fisso, sempre lo stesso è un punto che vale in ogni posto della terra dovunque ci troviamo ed è per questo che è stato preso come punto di riferimento perché non cambia mai questo punto di riferimento è stato chiamato est Ogni volta, quindi, che noi ci mettiamo a guardare dalla parte esatta in cui vediamo nascere il sole e ce lo troviamo di fronte, possiamo dire che questo punto è l'est che noi stiamo guardando verso est. Mentre guardiamo il sole girati verso est, quindi verso il sole che sta nascendo, dobbiamo ricordarci che nello stesso momento alle nostre spalle c'è un altro punto di riferimento che è stato chiamato invece ovest. Se est è il punto dove il sole nasce, ovest, è il punto dove il sole sembra morire, andarsene. Più correttamente dobbiamo dire tramontare. Quindi, riassumendo, ogni volta che noi ci giriamo a guardare dalla parte in cui il sole nasce, che abbiamo detto si chiama est, dobbiamo appunto dire che stiamo guardando verso est e alle nostre spalle, come abbiamo visto, c'è un punto che si chiama ovest. Se invece noi guardiamo il sole che tramonta, quindi ci siamo girati dall'altra parte, allora noi stiamo guardando verso quel punto che abbiamo chiamato ovest. E allora alle nostre spalle ci sarà il punto che abbiamo chiamato est. Come vedete, i punti cardinali non si spostano, siamo noi che ci giriamo. E inoltre non sono soltanto questi due. Infatti, sempre tenendo presente il Sole, c'è anche un altro punto che viene chiamato Sud, o Mezzogiorno, o Meridione. Infatti. È il punto dove si può vedere il sole alto nel cielo a mezzogiorno. E poi c'è il nord, che è dalla parte opposta e indica il punto opposto al sud.